Buongiorno a tutti, qui è Ardino Schenato da Airforex.com. e come ogni sabato anche oggi parliamo di euro-dollaro sempre in ottica di breve termine Prima di iniziare, come al solito, vi, eh, vi dico di iscrivervi a questo canale se ancora non siete iscritti perché così potete seguire eh, tutte le varie, tutti i vari video che facciamo formativi del trading sul Forex e eh, di eh, lasciare un mi piace se il video vi piacerà e vi potrà dare un supporto nel vostro approccio all'euro-dollaro. Iniziamo subito, eh, visto che ormai è un appuntamento settimanale, diciamo che la view l'avete vista, per me è sempre una view di eh, breve termine, quindi eh, vorrei così condividere con voi qual è il mio pensiero eh, rispetto ai possibili movimenti di euro-dollaro per la prossima settimana, quindi proprio nel breve termine. Eh, guardate, io L'avevo già un po' detta questa cosa in svariate situazioni, l'euro o dollaro <coughs> va visto in questo momento come un mercato che è shortabile e, eh, cioè ven da vendere e da comprare in base a quella che è un po' la price action di breve termine. In questo momento quello che è avvenuto è eh, sicuramente un movimento molto repentino verso il basso nelle ultime settimane, eccolo qua questa settimana che eh, andremo a vivere sarà l'ultima settimana di giugno quindi dovremo capire un po' eh, anche come chiuderà il mese poi settimana prossima magari se eh, farò un altro video relativo all'euro lo vedremo e, e eh, quindi potrebbe essere un mese come potete notare eh, pesante mh, per l'euro cioè un mese che potrebbe chiudere comunque mh, abbastanza negativo ma adesso è un po' troppo presto per andare a parlare di questo ma quello che voglio farvi vedere è proprio guardate negli ultimi mesi il mercato è rimasto praticamente inglobato in due aree di prezzo eh, principalmente mh, diciamo tra area 1,17,5 e 1,22,5. questa è la zona quindi al momento non ci sono cambiamenti di questo, da questo punto di vista nelle ultime settimane c'è stato anzi eh, una price action con massimi arrotondati che ha portato giù il prezzo e questa settimana appena passata vedete si forma una inside week con una chiusura quasi sui massimi di settimana sicuramente non con una grandissima volatilità ma che recupera in chiusura quest'area 1.19 che reputo importante quindi nel breve termine quello che eh, mi, mi sembra più possibile da andare a seguire adesso vi dirò come lo farò è quello di vedere un movimento eh, nuovamente, magari verso l'area 1,19 11890 Per poi andare verso questa zona che è, diciamo la zona 1,20 e 50. Io dico anche 1,20, ok. La zona che passa tra 1,20 e 1,20 e 50. Credo abbastanza possibile che prima di un possibile se ci sarà movimento ribassista verso l'1,17,5 credo che potrà avvenire nel breve questo, questo movimento, ci possa essere un recupero verso 1.20, 1.20 e 50. Eh, lo si nota anche proprio della price action si è formata, spesso un movimento così importante recuperato seppur con una narrow range inside, quindi una, eh, una, una compressione a bassa volatilità rispetto alla volatilità precedente. Insomma, è più facile che, visto anche lo strumento, possa portare a un movimento verso l'alto eh, non enorme ma che può avere quei mh, 70, 80, 100 pips dai livelli attuali. Guardiamo anche il daily perché il weekly mi sta dicendo questo e così mh, vediamo anche il daily che tipo di dinamica sta facendo e ha fatto. Allora aspettate un attimo che qua la doppia barra oh, adesso è giusto eccolo qua guardate un po' vedete? questo qui è il daily questo qui è il weekly oh, benissimo quindi si è creato guardate lunedì questo tipo di chiusura sopra poi martedì chiusura sopra mercoledì giovedì, venerdì, quindi praticamente è successo che negli ultimi, guardate prendiamo questo è il daily, questo è il week, così abbiamo sempre in mente che cosa avviene sul settimanale, c'è stata una tenuta, una tenuta di questa zona 1.19 con però dall'altra parte delle spike, rialzo questa in realtà è anche un inside fake out nel mio modo di intendere Uh, alcuni trigger, quindi un fake out, però non è un fake out importante se ci pensate, cioè non è che fake a chissà che cosa, cioè fa un massimo un po' più alto di, una, di un inside ma non è su un'area chiave, stiamo parlando di un trigger che sinceramente non andrei a vendere insomma, vedendo anche un po' zoom, il settimanale, come sta, che cosa ha fatto no? Quindi quello che ci potremmo aspettare, diciamo, potrebbe essere un ritorno, quindi un ribasso subito nelle prime ore della giornata, quindi comunque lunedì me lo aspetterei già lunedì o martedì, un movimento sotto 1,19 addirittura, quindi un movimento ulteriormente sotto 1,19 e da lì dovremo capire, perché io credo che non ci sia ancora la possibilità di andare molto al di sotto di questo subito, ma che ci sia quello che vi dicevo prima c'è cioè un ritorno verso area 1,19, 1,18,90 per poi farsi il giretto verso 1,20, 1,20 e 50, 1,20, e 50 diventa un bel livello, eh, anche eh, da un punto di vista proprio eh, di, mh, di, di, di, di percentuale proprio di ritracciamento naturale, oltre a essere un livello dei miei è area 50% di tutto il movimento ribassista. Quindi un ritorno circa alla metà della, del grande ribasso che c'è stato due settimane fa nelle ultime settimane più che altro che due settimane fa è stato solo questo ma in realtà è tutta una serie di situazioni di movimento quindi in questo caso eh, quest'area può diventare interessante quindi quello che voglio dire è che sulla giornaliero mh, mi, mi, fa, eh, mi fa dire guardando la price action e io sono un profondo studioso di questi movimenti che fa cerco di da tanti anni capire le dinamiche che cosa possono dirci poi nei prossimi giorni E questa cosa mi sta indicando magari un po' più di debolezza Ma vista la struttura e quello che abbiamo detto sul weekly Credo non ci sia ancora la possibilità di andare subito a rompere questo livello Per poi fare magari una cosa di questo tipo Andiamo a vedere anche qui nel caso in cui questo diventi uno swing Ecco qua Vedete per esempio la zona 61.8 1896 quindi 1890 può diventare la zona di eh, storno 1890 per poi eh, andare verso di là, nel caso in cui invece quindi io non è che voglio fare adesso quello che prevede il futuro assolutamente, faccio trading quindi sicuramente non è questo il mio compito il mio compito è cercare di afferrare i movimenti eh, e gestire più che altro perdite e profitti però ho una view quindi questo potrebbe essere quello che, diciamo, da un punto di vista operativo mi piacerebbe di più, vedendo la price action ovviamente di questi grafici, e potrei anche pensare di fare un'operatività di breve con un long appena sotto, sopra, 1,19, con un obiettivo 1,20, 1.2050, quindi obiettivo di breve termine. Ma nel caso in cui ci possa essere, ci sono due casi, che il mercato o continui subito su e vada verso questa zona senza fare un movimento prima verso il basso e allora a quel punto questa zona diventerebbe una zona da vendere invece quindi eh, visto che comunque l'analisi è di breve ci potrebbe essere l'idea che eh, nel caso in cui lo faccia entro mercoledì non lo so martedì giovedì allora questo può diventare un bel punto dove nel caso in cui ci saranno dei trigger del mio piano operativo per shortare quindi una certa informazione dei prezzi che mi mostra indebolimento vendite da sopra e eh, difficoltà quindi nel continuare al rialzo potrei pensare anche di fare delle vendite da questa zona per andare più verso il basso. Oppure potrebbe succedere che quello che ho detto cioè il movimento verso il basso eccolo qua non si fermi a 1.18 e 90 quello che sarà 19 ma che continui a quel punto quella cosa lì non la andrò a tradare, quindi che da qui non vada a rompere i massimi, ma vada direttamente giù. Può venire assolutamente. A quel punto non lo so, difficilmente, potrebbe anche essere che riesca a fare qualcosa, ma eh, a quel punto vediamo un po' che succede. Quando è che potrei forse in questo caso operare? Ma potrei operare su Eurodollaro in questo caso nel momento in cui eh, l'euro-dollaro, per esempio, già lunedì... Mh, Vado a chiarirmi, ovviamente in end of day, quindi a fine giornata, una barra rossa, con quindi una giornata molto negativa, con close al di sotto dei 18,90, che a quel punto formerebbe un FTV power nel mio piano operativo, quindi una, uno dei miei trigger, in questo caso short, allora a quel punto, sempre nel breve, potremmo pensare di farci una vendita sempre con obiettivo di breve termine qui stiamo sempre parlando di qualche giorno perché l'euro dollaro ha ah, dei livelli molto vicini in questo momento importanti sia di supporto sia di resistenza sia psicologici tondi con una tendenza che come vedete non è una vera e propria tendenza c'è una lateralità come dicevamo prima tra 1.1750 e 1.2250 quindi siamo nella parte bassa vicini alla parte bassa e quindi qui se si dovesse creare una cosa così subito eh, lunedì quindi per martedì potrei pensare di fare una shortata verso il basso ed andare a prendermi 17.5 queste sono un po le idee operative sull'euro sinceramente io ovviamente quando mi faccio il mio problema operativo che eh, ovviamente lo faccio anche su qualche altra coppia di valute principalmente l'oro sono un po', e l'S&P 500 diciamo questi sono un po' i mercati che seguo di più quindi anche per chi magari vede quasi per la prima volta i miei video io lavoro principalmente su euro, sterlina, eh, euro-dollaro, sterlina-dollaro, dollaro-yen australia-dollaro-dollaro-canada e poi qualche volta in base a mh, avendo conoscendo bene questi perché li seguo costantemente Può essere che ci sia la possibilità attraverso l'utilizzo della correlazione matematica magari di andare per esempio su un euro yen o su una sterlina yen o su un euro sterlina principalmente, non vado tanto su altri cross, quindi cerco di mantenere non troppe eh, coppie di valute ok nella mia, nella mia cosa e poi l'oro sicuramente anche se non lo trado moltissimo però mi, mi aiuta a capire un po' anche la forza e la debolezza di questo sul, sul dollaro e mi è molto in, importante da un punto di vista di correlazione l'SP500 ce l'ho sempre anche lì come termometro non lo trado tantissimo anzi non lo trado molto quest'anno per esempio non ho ancora fatto un trade ma forse l'anno scorso ne l'ho fatto uno diciamo che trado principalmente le valute, ma questi due strumenti, oro e S&P, li guardo perché mi danno comunque qualche spunto anche da un punto di vista proprio del termometro, un po' di quello che sta facendo il mercato a livello globale. E quindi eh, l'euro lo conosco bene, l'euro lo, lo faccio sempre e in questo caso specifico direi che, mh, come faccio appunto sulle altre valute, il mio piano operativo è questo, quindi ho, ho queste chance, diciamo, queste... Eh, queste valutazioni da fare in base appunto a questo programma operativo quindi riassumendo diciamo che eh, la price action sul weekly mi sta indicando principalmente la possibilità che il mercato questo è il daily così lo capite e lo vedete bene possa fare da prima così da qui se dovesse dare su daily un input long potrei pensare anche di prenderlo con obiettivo diciamo l'area 20 e mezzo, 1.20 20 e mezzo. Questa può essere una buona idea, direi, ottimale per il tipo di struttura. Ma ovviamente il mercato non fa sempre quello che noi pensiamo possa essere l'idea più interessante per noi. Nel caso in cui dovesse andare invece a creare subito un movimento long, quindi da qui parte va verso l'alto subito i primi due giorni quindi in 1 due giorni arriva qua e poi magari mercoledì ci fa una price action di un certo tipo short, mi dà un'informazione short a quel punto peserei la situazione ovviamente non è che entro mi, mi, mi bendo, entro perché no comunque analizzerei la situazione anche sulle altre copie volte col dollaro capire un attimo il peso che ha magari il dollaro su quella, in quella situazione e in quel momento andrei poi a magari vendere quindi eh, potrei essere venditore di euro con obiettivi magari non troppo di lungo termine, per esempio uno di questi potrebbe essere la parte di minimo o addirittura 17,5. Nel caso in cui quindi salga o oh, scenda subito forte, quindi scende così, boom, è difficile che in una giornata questo da qui vada qui. Poi può anche succedere, è già successo però, siamo sull'euro-dollaro, non è che siamo su un titolo o un, un, un una no, criptoazienda eh, e quindi, a me piace chiamarle criptoazienda, non sono criptovalute in realtà, no? sono criptoprogetti, criptoazienda, perché la valuta è tutt'altro no? rispetto a quello che è tutta la natura di una criptoazienda, <ride> quindi non ha quei movimenti del 20%, questo metti che l'euro possa fare, non so, un movimento del genere, quindi se dovesse chiudere al di sotto di questi 18,90 in maniera chiara formerebbe uno miei trigger potrei pensare di fare uno short di breve come primo obiettivo 17,5 questo potrebbe essere un obiettivo importante tra l'altro al 17,5 poi potrebbero arrivare i compratori veramente qui eh? pesanti perché qui può diventare veramente mm, interessante poi ricomprare euro però questo poi lo rivedremo magari se farò altri video sull'euro di sabato non è per forza un'abitudine eh? però al momento mi piace fare questo recap che mi aiuta anche a me e, fa, e vi fa capire a voi come io in modo molto semplice e in modo molto pulito vado ad analizzare il mercato per poi operarci, eh? non ci sono trucchi, non ci sono trucchi nel trading, non c'è una formula magica, ok ragazzi, ehm, quindi allora eh, questo oppure questo oppure questo che sarebbe questo per poi vendere. Queste sono diciamo le situazioni che probabilmente eh, potrebbero essere più interessanti nelle quali operare. Quindi vedete ho un'idea sia long che short su questo mercato in base a quello che potrebbe essere il tipo di, eh, di situazione. Diciamo che per il tipo di dinamica guardiamo anche nel, nell'ultimo periodo no? Eh, dopo, il forte, se voi a prendere, dopo il forte sell off per esempio sono state due situazioni dove la volatilità è rientrata ma non in maniera fortissima tipo così e sono state questa guardate questa barra qui dopo il grande sell off questa non era un inside ma per farvi capire che non ha mai rotto al rialzo è andata giù creando poi un movimento di recupero e questa qui anche perché anche questa nel grande ribasso c'è stato qui poi ha fatto così quindi in linea di generale potrebbe anche avvenire una cosa di questo tipo, cioè il mercato crea pam, pam, pam, pam questa cosa qui per poi magari andare a 17,5. Ecco quella cosa che vi dicevo, che allora si può vendere qui con un obiettivo buono, bello, forse quello che potrebbe dare di più. Quindi diciamo che spero di essere stato abbastanza chiaro, ho questa view eh, tridimensionale sull'euro dollaro, cioè in, con 3-4 possibilità che possa fare l'euro dollaro e cosa se dovesse fare quelle cose io potrei andare a fare, ovviamente dipenderà, però in, nel caso in cui ci saranno questo tipo di dinamiche che io ho provato a leggere su questo grafico, quindi è quello che io chiamo il programma operativo, cioè mi preparo a fine settimana un programma per la settimana di quello che potrebbe fare l'euro dollaro in questo caso allora lì diventerebbe interessante perché mm, l'operatività no, già pianificata poi ti apporta più sicurezza nel momento in cui tu vai a fare del trading e hai degli obiettivi che sono stati diciamo, un po' più pianificati prima e quindi hai anche più eh, sicurezza per esempio nel gestire la posizione, nel tenere una posizione inutile, quindi in profitto, o eh, non fare nulla o fare in un certo, in un certo modo. Va bene, eh, quindi spero di essere stato chiaro, spero che questo video vi piaccia, ho visto che questi video del sabato dedicati all'euro-dollaro sono assolutamente molto molto visualizzati, eh, vedo che ci sono molti commenti, quindi ecco perché al sabato sto continuando a fare diciamo, questa, chiamiamola così, rubrica sull'outlook dell'euro-dollaro a livello proprio operativo, ma non, non tanto da analista, ma da trader. Per operarci su, quindi lasciate un mi piace, se ovviamente questo video vi è piaciuto. Commentate, parliamoci sui commenti. È bello poi andare a, no, a darci un po' a dirci un po' le vostre view, anche che possono anche essere diverse dalla mia. Sono ben accette, assolutamente. Poi ognuno fa quello che deve fare. Se, se volete altre cose, comunque scriveteci e basta ecco un'altra cosa condividete se questo video vi piace con altri amici che, a cui magari piace tradare il forex eh, quindi sono più appassionati del mercato delle valute nel fare trading come noi di EarForex. quindi condividete questo video cercate di spargere la voce io a questo punto vi saluto vi auguro una buona giornata anzi un buon weekend visto che è sabato e ci vediamo ai prossimi video un saluto a tutti da Arduino IRforex ciao a tutti